Maria Chiara Carrozza, lavorare per il progresso della ricerca e della scienza per il bene dell'umanità e lavorare per i più poveri, i più deboli e cercare di sviluppare tecnologie e sistemi per loro. La ricerca permette di trovare soluzioni e di sviluppare metodi, per esempio per assistere le persone disabili, per guarire una malattia, per trovare sostegno per le persone anziane io mi sono sempre occupata di questo come ricerca scientifica. Io penso che ci voglia un piano educativo nazionale che aggiorni la scuola, l'istruzione, la cultura con un obiettivo che è quello di eliminare i divari e di lottare contro la disuguaglianza.